A Natale poi, mi viene in mente questo martellamento, con questo non ho nulla contro ecco, le aziende che poi vogliono produrre, se tra l'altro lo fanno in maniera onesta e, e per incentivare il lavoro, certo, però questo slogan a Natale poi, no? a Natale poi come se diciamo tutto si possa fare solo a Natale, o si debba fare soltanto a Natale, si debba essere più buoni a Natale, puoi fare di più, puoi fare di più, ma nella vita noi dovremmo poter fare di più sempre, non possiamo circoscrivere eh, questo diciamo, impegno di servizio, di attenzione agli altri solo al tempo di Natale e due giorni dopo ritornare a fare le stesse cose di prima, vivendo la nostra vita in maniera egoistica, individualista. Certo, e qui si fa leva sulle emozioni, sulla magia del momento, del tempo che viviamo a Natale, su questo eh, diciamo, luccichio che è dato anche da tutte quelle che sono le, le, le in certo senso le decorazioni natalizie, i presepi, la bellezza di questo momento, la magia di questo momento, però ecco, eh, non è così che si può vivere il Natale, anzi al contrario il Natale ci chiede di cambiare atteggiamento e per tutta la, l'arco della vita, quindi entrare cioè nella ferialità, nella comunità portare, portare proprio il mistero del Natale in ogni nostra azione, in ogni nostro gesto, quindi vivere questa povertà. No? Tra l'altro eh, se vogliamo proprio stare anche a quello che Don Tonino Bello eh, affermava proprio in occasione delle feste di Natale, no? mi vengono in mente gli auguri scomodi, famosissimi, tanti auguri scomodi, non sarei e coverrei meno a quello che è il mio eh, dovere di pastore se non vi indirizzassi, dice così, degli auguri eh, diciamo scomodi senza darvi disturbo, e come possiamo noi rimanere a questa immagine del Natale, un Natale luccicante, un Natale borghese? un Natale pieno ecco, di, di, di benessere, di ricchezza, quando invece la situazione era ben altra. Dottino Bello ci ricorda con immagini molto chiare e vere quello che accadde 2023 anni fa Maria che mise la sua culla nello sterco degli animali è lì che depose la sua culla Giuseppe affranto per tutte quelle porte sbattute in faccia, Giuseppe che diventa il simbolo di tutte le delusioni paterne, sono espressioni sue e allora Maria e Giuseppe dovrebbero scuoterci un tantino in modo non da rovinarsi il Natale ma da viverlo con quella gioia di chi sa di essere amato fino a questo punto, un Dio che si fa uno di noi ma preferisce entrare nelle realtà più povere del mondo, condividendo le, la povertà, farsi ultimo. È quello il posto occupato da Dio, tra gli ultimi, l'ultimo tra gli ultimi. E ogni buon cristiano dovrebbe poter vivere questo e avere la gioia di farsi ultimo. Buon Natale a tutti.